Ci prova a starmi dietro a Mohamed, eh? ma non ce la fa. <ride> Un po' difficoltoso, ma è, è bellissimo. Ho messo dura a prova le sospensioni dell'Africona, dell che è fantastica. Senza valigie si comporta benissimo. Un po' pesante, eh, però che dire. Penso che sia la numero uno. Ah, sta arrivando.